Ciao a tutti, questa è la casella 25 del calendario dell'Avvento. Siamo arrivati alla fine, vi auguro buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo con, chissà, magari altre novità. Ciao, io sono Emanuela. Voglio farvi gli auguri di Buon Natale, Buon Anno Nuovo, che sia un anno sereno per tutte e ringrazio le mie compagne di avventura, Simona ed Alessia, che con me hanno partecipato al, all'evento Avvento. Eh, ci siamo divertite tantissimo e spero di, al più presto eh, di fare qualcosa ancora insieme. Io intanto vi stupisco con effetti speciali e vi lascio il mio Buon Natale! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Auguri di Buon Natale a tutti voi, e alle vostre famiglie, ringrazio Manu e Simona per aver fatto con me il calendario dell'Avvento e un bacione da me e da Rudolf, Buon Natale!